Benvenute e benvenuti a questo nuovo incontro di Extrema Razio, il ciclo di seminari e conferenze online dell'Università di Siena. Questo nuovo incontro di Extrema Razio è nuovo in senso enfatico per almeno due ragioni, perché si tiene in collaborazione con gli amici di Cablas, un'iniziativa analoga organizzata dall'Università di Napoli Federico II, ed è nuovo perché Extrema Razio presenta di una collana che porta il nome del nostro ciclo di incontri. Si chiama infatti Extrema Razio, è curata da Federico Bertoni, Francesco De Cristofaro, Daniele Giglioli, Donata Meneghelli, Simona Micali, Franco Moretti, Pierluigi Pellini e da me ed esce per notte tempo un editore coraggioso e lungimirante. Extrema Razio pubblica libri di letterature comparate e teoria della letteratura una disciplina o un insieme di discipline che negli ultimi anni ha sofferto una crisi di visibilità profonda pur continuando a produrre opere notevolissime che avrebbero meritato e meritano una circolazione più ampia. La collana Extrema Razio nasce per offrire questa visibilità nella convinzione che la letteratura comparata e la teoria letteraria possano e debbano ancora Uh, dire uh, una parola decisiva nei dibattiti culturali e politici presente. Uh, Extrema Razio, la collana, Extrema nasce dalla convinzione che la critica e la teoria siano ancora una lettura indispensabile per ogni persona colta. Uh, la collana si articola su molti livelli, ripropone alcuni dei più importanti saggi di teoria e critica usciti nel Novecento, li ripropone in una nuova veste e con nuove introduzioni, si propone di tradurre alcuni dei saggi più rilevanti usciti negli ultimi decenni, eh, di pubblicare eh, saggi inediti scritti da grandi figure della critica contemporanea, come il caso del libro che presentiamo stasera, ma anche opere di giovani studiose e studiosi. I primi due volumi di Extrema Razio sono Falso Movimento di Franco Moretti, di cui parleremo stasera, e Letteratura Mondiale e Metodo, il libro che raccoglie gli scritti teorici di Eric Auerbach e che uscirà a marzo con una mia introduzione. Seguiranno poi nei prossimi mesi altri di cui parleremo a suo tempo per non rovinarvi la sorpresa. Presento eh, rapidamente gli ospiti di stasera. Franco Moretti è autore di libri sui quali molti eh, di noi hanno studiato e che abbiamo profondamente ammirato dal romanzo di formazione a Opere Mondo, da Atlante della letteratura europea a Il Borghese. È anche uno di coloro che hanno tentato, con, con impegno e serietà, di sperimentare la possibilità di uno studio quantitativo della storia letteraria. Il falso movimento è un bilancio di questa esperienza. Ne discuteranno con lui, Gabriele Pedulla, scrittore e saggista, eh, che insegna a Rome 3 e che, tra le altre cose, ha curato con Sergio Luzzato un atlante della letteratura italiana, che è stato molto discusso una decina di anni fa e che ha dei punti di contatto eh, col libro di cui si parla stasera. Discuterà anche Emanuela Carbet, eh, che lei è scrittrice e saggista, ricercatrice citada di Siena, studiosa di infantistica digitali ho presentato eh, i nostri eh, interlocutori nell'ordine in cui interverranno lascio la parola a gabriele pedullà dopo interverrà franco moretti per una prima risposta poi prenderà la parola manuela carmen poi ci sarà una nuova risposta di franco moretti poi si aprirà eh, un dibattito più libero nel quale tutte e tutti potrete intervenire lascio la parola a gabriele grazie la presentazione di questo invito sono uh, molto felice di aver avuto l'occasione di leggere subito anzi in anteprima il, il libro di Franco e che tocca questioni che mi stanno assai a cuore. Devo dire è che è appunto ho letto falso movimento con gusto e con uh, profitto. Uh, un testo di questi lo, lo avevo già letto di un altro l'ho sentito parlare Franco una volta a Roma 3 mentre lo stava scrivendo insomma nella nelle risposte agli studenti, ce l'aveva di fatto raccontato, però leggendoli tutti assieme eh, trovo nuovo l'effetto complessivo e anche, devo dire, un po', oh, un po sorprendente perché eh, eh, come dire, la crescente disaffezione per alcuni degli esiti eh, delle digital humanities eh, da parte di Franco mi era, mi era nota, ma qui a tratti il eh, bilancio sembra prendere le dimensioni di una palinodia, eh, naturalmente a tratti. Eh, ehm, alcune critiche sono davvero devastanti ed è, è da lì forse che vorrei partire anche per coloro che non avessero ancora eh, letto il libro. Ne nomino tre, la prima, una eh, tendenza al contentismo di molti degli studi che si fanno nel Digital Humanities, Sempre, semplici ricerche di parole in corpora testuali vastissimi eh, che eh, come dire, eh, dovrebbero individuare ciò di cui si parla, l'emergere delle questioni in un particolare momento, eh, in eh, un tipo particolare di testi, o semplicemente in tutti i testi disponibili eh, attraverso oh, una vasta eh, banca dati dove appunto sono, sono i, temi, i temi, anche i temi, le singole parole ad avere la eh, priorità su tutto il resto. Uh, un aneddoto recente, mi ha aggiunto ai suoi, leggevo l'altro giorno di un, di un libro sulla crisi dei valori morali americani, perché sono eh, scomparse parole eh, dagli usi comuni, non so come generosity, eh, e il recensore un linguista faceva notare che semplicemente nel, nell'inglese eh, corrente generosity è stato semplicemente soppiantato dal più comune giving back, ecco era pericolosissimo quando si va eh, alla ricerca dei, di, di singole parole che dovrebbero illuminarci in questo caso addirittura eh, i sentimenti più profondi di una eh, di una nazione eh, secondo secondo Rischio delle digital di Mendes, quello che io chiamerei l'irenismo, eh, fa notare molto bene nel eh, suo libro eh, Franco come eh, uno degli elementi fondamentali del modo in cui veniva raccontata la storia letteraria nel XIX e nel XX secolo, cioè lo scontro tra posizioni estetiche, tra eh, scelte politiche, viene sostituito invece sempre più spesso dal trend. C'è cioè una linea, una tendenza. Eh, di cui non si vedono i punti, i momenti di conflitto ma in qualche modo un, eh, inevitabile andare da un certo momento in poi in una eh, particolare direzione è come se le digital humanities da questo punto di vista fossero diventate l'incarnazione eh, del cosiddetto Tina there is no alternative, come diceva eh, la Thatcher. a un certo punto c'è cioè una sorta di direzione della storia e questa direzione va al di là di quelli che possono essere le scelte conflittuali eh, dei singoli autori e dei singoli eh, mh, protagonisti di questa storia Insomma, con, eh, diciamo se c'è un eh, teleologismo forse il teleologismo non c'è ma se c'è una direzione che assumono queste, queste narrazioni certo non è la narrazione per eh, scontri della tradizione hegeliana è una, è una tradizione eh, di punti medi immediatamente conciliati poi forse l, quello che potrebbe essere eh, il e, eh, rimprovero maggiore alle digital humanities Quello, una sorta di produttivismo ogni ricerca produce dei risultati poco importa se sono rilevanti se dicono veramente qualcosa eh, e per questo la ricerca merita di essere eh, stampata ecco, in un eh, sistema universitario dove si parla di prodotti della ricerca eh, si direbbe che eh, questo modo di utilizzare il digital humanities eh, come dire, corrisponde perfettamente al, eh, a, a una direzione esclusivamente accumulativa eh, di ciò che si eh, scrive e che si produce nelle università. Eh, ho tanti difetti ma non quello di essere eh, un heideggeriano se lo fossi ecco devo dire che sarei tentato di eh, indicare in questa produzione e scriteriata e dissennata che non riguarda solo le digitali umani forse l'esempio migliore della vocazione nichilista dell'occidente Ecco, eh, rispetto a queste critiche eh, su qualche punto sarei pronto addirittura a rincarare la dose eh, sono stato molto colpito quando Lessi, eh, poco dopo che era stato pubblicato un saggio del eh, 2016 di una storica, una ibero-americanista che si chiama Lara Putnam sull'impatto delle Digital Humanities eh, sulla ricerca storica statunitense e eh, che è apparso sulla American Historical Review eh, ed è un articolo, come dire, piuttosto clamoroso perché eh, mostra gli effetti di decontestualizzazione di quello che si cerca eh, le finte connessioni che vengono a stabilirsi tra cose che non sono collegate tra di loro eh, il rischio di ridurre la storia a quello che si è depositato nelle eh, banche dati però la mia posizione oggi sarà invece quella di forse difendere un pochettino di più le digital humanities rispetto a qualche affondo uh, di eh, Franco. Ecco, qualche volta non bisogna dare del tutto retta agli eh, innamorati eh, delusi e, e mi scopro meno severo di Franco con questa esperienza, anzi ho cercato devo dire di eh, comprendere eh, perché sono meno severo di lui. Uno dei motivi probabilmente è che eh, parecchie delle cose, comprese quelle che elenca lui, mi piacciono e anche molto, eh, non so, per esempio tra quelle che vengono eh, raccontate nel libro, mostrate nel libro, l'analisi del rapporto tra dialogo e narrazione nel romanzo ottocentesco, Ecco, quello mi sembra, come dire, eh, un ottimo punto e un diagramma molto, eh, molto ben riuscito. Eh, devo dire che mi piacciono particolarmente... Eh, le cose che ha fatto lo stesso Franco, e che in questi anni ogni tanto seguivo eh, andando a scaricare i PDF del eh, Literary Lab, eh, lo studio della tragedia attraverso le reti, lo studio della durata media dell'inquadratura, dell il ruolo dei flashback e dei flash forward nei film noir, eh, il saggio che è magnifico sul pathos Formel. Eh, ecco, probabilmente la mia risposta però è che eh, sono meno deluso perché le mie aspettative erano. erano sicuramente più basse rispetto al modo in cui almeno Franco le presenta, e questo mi ha un po' sorpreso anche nel, eh, nel suo libro. Eh, in qualche modo, alla base dell'insoddisfazione eh, di Franco, riconosco un dualismo che forse non è raro nella riflessione novecentesca sulla letteratura, eh, è quello che in mancanza di, di meglio potrei chiamare una sorta di tensione tra la teoria come visione generale, e la teoria come metodo, eh, due cose che si sovrappongono, ma che non si identificano. La visione generale può essere accettata, può essere rifiutata, corretta, integrata, eh, cioè ripresa nelle forme più diverse eh, dagli altri. Si tratta però di un concetto in qualche modo firmato, che rimanda a un eh, particolare autore, quindi mi rendo conto che sono po' delesiano nel modo in cui parlo della costruzione dei concetti eh, il metodo invece nasce immediatamente per essere riproposto funziona è replicabile, anzi per funzionare per dimostrare che funziona deve essere replicato eh, chi propone un metodo in qualche modo insiste sull'elemento egualitario della ricerca, bisogna studiare prima su questo non c'è dubbio, ma quando un metodo si apprende poi tutti se ne possono servire eh, e in qualche modo meno ci si discosta dal paradigma eh, più si ottengono risultati concreti e, e, e, concreti e coerenti, eh, in qualche modo i risultati si sostengono a vicenda e vengono a formare poco a poco un quadro sempre più eh, completo, mano a mano che eh, aumenta il numero. Allora, naturalmente eh, molti metodi sono l'applicazione un di una visione generale, però la dicotomia originaria non è comunque secondaria. Direi che nel Novecento già i teorici del, di, del metodo sono stati quelli che sono stati più influenzati dalla linguistica, questo mi sembra abbastanza ah, chiaro. Eh, questa bipartizione si innesca, naturalmente non, non si equivalgono, ma su un'altra contrapposizione che viene eh, menzionata nelle prime pagine del, del libro, quella tra il quantitativo e il digitale vorrei probabilmente soffermarmi di più eh, fino al 2010 Franco ha proposto l'utilità di uno studio quantitativo della uh, letteratura dal settembre 2010 insomma c'è proprio una data, una data precisa che mi ha molto colpito poi vi dirò perché eh, invece con una riunione fondativa del literary lab dopo anni di esperimenti la ricerca digitale si è imposta come un vero e proprio progetto di ricerca e eh, se anche eh, in qualche modo prima non erano mancate le pulsioni metodologiche cioè indicare dei metodi di lavoro me dal 2010 la metodologia ha preso il sopravvento sulla visione generale nella nella accezione dei due termini che io eh, proponevo prima eh, ovviamente, già nella sua stagione del quantitativo, uh, Franco voleva indicare una uh, come dire, linea di ricerca: si può fare in un certo modo e si ottengono determinati risultati, anzi, questi risultati, sono, questi esperimenti sono uh, replicabili. Eh, la sua insoddisfazione per eh, i risultati eh, delle digital humanities si spiega solo come un investimento diverso davvero come se non si stesse arricchendo lo strumentario della critica ma che cominciasse una sorta di epoca diversa eh, che fosse possibile veramente fare una sorta di salto oh, conoscitivo eh, ecco oh, nel suo racconto dei tentativi che lo hanno portato alla svolta del 2010 si avverte l'eccitazione di chi eh, intravede per la prima volta una terra incognita e quando si parte per una terra incognita con tutti i rischi che questo comporta eh, lo si può fare solo con uno sforzo massimo con una buona dose di massimalismo eh, ecco, leggendo falso movimento ho avuto retrospettivamente dei tasselli che mi hanno permesso di capire meglio questo percorso di eh, Franco e ho l'impressione che qualche volta anche quando noi parlavamo eh, mentre lo, lo, lo ascoltavo, mentre lo leggevo, non eh, capivo esattamente tutto perché, come capita, coglievo le cose che interessavano a me. Eh, e qui sono costretto a entrare un pochettino nel quadro. La data simbolo del settembre 2010, che ritorna un paio di volte nel libro, mi ha colpito perché quell'anno, poco dopo, il primo ottobre, fino a dicembre, io sono stato a Stanford dove insegnava Franco e dove per un trimestre ho insegnato uh, anche io, anche se ero in un dipartimento diverso su, quello di eh, lingue, non quello di inglese, e ci siamo visti spesso e abbiamo chiacchierato spesso, ma in, quella, in quel mese, nell'ottobre del 2010, mi è arrivata a Stanford anche la prima copia dell'Atlante della letteratura italiana, mi è curato con Sergio Ulzatto, a partire dal 2005, di cui eh, prima parlava Guido Mazzoni. Ecco, allora, eh, del progetto avevamo discusso diverse volte anche a Torino, Roma con Franco mentre ci lavoravamo e ovviamente avevamo un grande debito intellettuale verso le sue ricerche eh, per la parte geografico quantitativa della nostra opera. Eh, quando ho visitato il Library Lab ho avuto l'impressione che si trattasse dello stesso progetto. Eh, ora invece capisco che le cose non erano così. Eh, L'Atlante era ancora il frutto del vecchio mondo mentre Franco in quel momento si stava lanciando in una nuova sfida però questo ha condizionato il modo in cui ho letto negli anni successivi i suoi eh, lavori diciamo meno metodologici ma più di singoli i singoli assaggi ecco devo dire se te ripenso la prima volta che ho immaginato una cosa vagamente simile per la parte grafica quello che è poi è stato l'Atlante devo andare addirittura ai racconti che mi faceva eh, il mio professore di storia moderna, Corrado Vivanti, che è stato con eh, Ruggero Romano, il curatore di un'altra grande opera in Audi, La storia dell'Italia in Audi, negli anni 70, che eh, mi raccontava dei cartografi delle des chiude negli anni 60, quando lavoravo con Brodelli, lui era lì e veniva a far fare le mappe, e appunto oh, queste mappe però riguardavano solo i processi economici, e lui mi domandava, ma qualcosa così potremmo farla per la letteratura? Uh, e l'aneddoto che posso raccontare per quanto questo mondo è lontano da questo una cosa che mi colpì moltissimo è che ehm, Franco mi raccontò che il geografo mentre, eh, Franco scusate, Corrado Vivanti mi raccontò che mentre il geografo stava completando la mappa a un certo punto cominciò a mettere su una piantina della Francia un paio di puntini qua e là e, e, e Vivanti gli chiese cosa rappresentano questo e lui dice no ma così non va bene è ovvio che c'è anche qualche cosa che non è stato mappato Qui voi capite che un cartografo che lavorava per Brodell negli anni 60 era quasi più un artista? Cioè, vi immaginate questo, neanche noi con l'Atlante l'abbiamo fatto, eh, ma vi immaginate un Digital Humanist che a un certo punto dice: Ma qui non è possibile che non c'è niente, mettiamo qualche puntino perché sicuramente nella provincia francese un salotto c'è stato nella provincia francese. Eh, un convento anche in quella zona c'è stato aggiungiamo perché questo dà l'esattezza sostanzialmente no cioè un'invenzione dall'esattezza così sono fatte le mappe di brodel ecco la vorrei dire nonostante noi ci siamo ammazzati per anni con i pdf abbiamo provato ogni mappa i diversi modi in cui potevamo rappresentarla ehm, però l'Atlante che è stato fatto come dire veramente prendendo gli appuntini a mano insomma facendo i primi disegnini e poi mandandoli all'editore perché l'identità si appartiene a quel mondo di prima cioè a un mondo che non ha gli strumenti digitali, che hanno cambiato queste cose e ciò che ho capito naturalmente è che eh, più di quanto non avessi capito sinceramente in questi dieci anni cioè, è di quanto l'avvento del mondo digitale non abbia significato soltanto per il lavoro di Franco un'accelerazione dei processi ma eh, il tentativo di fare cose completamente eh, nuove costruendo dei protocolli di ricerca completamente inediti il tempo del laboratorio invece del tempo della storia, detto qui da lui stesso con una punta di eh, rimpianto per qualcosa che poteva essere perso. Naturalmente con questo io non voglio oh, diminuire l'importanza eh, di questo tratto, cioè del fare cose molto più velocemente. Uno degli aneddoti che raccontano gli storici è quello che riguarda gli studi sul catastrofiorentino c'era un professore fiorentino che ha lavorato per vent'anni a fare uno studio sistematico del catastro fiorentino non, ci, non lo aveva finito a un certo punto ha messo la moglie e la figlia a lavorare con loro alle schede ha riempito tutta la casa piena di schede e, e poi a un certo punto all'inizio degli anni Ottanta sono arrivati eh, David Harley e, e, Christi, e Christiane klappisch Suber che con i primi computer hanno informatizzato e analizzato il catastrofiorettivo. Dunque, eh, non credo che questo lavoro di eh, informatizzazione sia, come dire, secondario. Oggi non saprei dirvi il nome, tutti lo hanno dimenticato. No? Quelli che mi avevano raccontato l'aneddoto no, ma insomma il nome dello storico che ha dedicato un'intera vita a un progetto che non è riuscito a, a chiudere. Ecco, uh, nel 2010 stava avvenendo un salto ora l'insatisfazione di Franco mi pare che nasca dal fatto che alcune di quelle promesse non sembra che siano state eh, mantenute eh, prodotti della ricerca tanti spiegazioni, soprattutto spiegazioni forti, poche e una difficoltà a fare grande storia nonostante i grandi numeri, questo mi sembra eh, una delle preoccupazioni eh, maggiori eh, questo perché anche eh, alcune delle cause sono indicate molto bene nel libro per lo scarso dialogo con la critica novecentesca mentre le eh, sue domande nascevano proprio lì e infatti non mi, non mi stupisce che alcuni di questi saggi possano essere veramente come quello non so su Bakhtin e, e il scusate, Bactin, su Bakhtin e su il tono di voce eh, che nasceva da Bakhtin proprio hanno l'origine lì in quel novecento invece le digital momenti sono diventate una disciplina tra le altre e resa però più debole eh, dalla scarsa memoria della teoria novecentesca. Allora, eh, però, chi ha guardato un po' più da lontano questa esperienza? perché lo faceva con appunto, guardandolo dalla, dalla prospettiva eh, del, della storia quantitativa al massimo? Uh, può, essere meno, può essere meno critico, io sono meno critico, infatti. Uh, le digital events non sono il santo graal, non sono la pietra filosofale, questo non c'è dubbio. Uh, e sicuramente non offrono, diciamo così, da fisici una teoria del tutto letterario. però consentono di vedere uh, cose nuove, se applicate con giudizio e con intelligenza. E qui, come sempre, contano di più i dieci saggi buoni che non i mille. Privi di alcun interesse o addirittura sbagliati. Ecco, uh, è vero, simile dunque che entreranno nella, cass nella cassetta degli attrezzi di qualsiasi studioso, il che non, non è poco come, come filologia, come, come la stilistica, come il grande formalismo novecentesco. Uh, ecco, uh, ma proprio perché eh, le digitali mezzi si estendono in maniera senza precedenti, i testi su cui uno storico della letteratura può ora lavorare. Eh, può essere utile guardare all'esperienza degli storici che a queste dimensioni più vaste sono abituati almeno dal tempo di ranche da quando la ricerca si è spostata dalla biblioteca all'archivio. quindi noi arriviamo con 200 anni di ritardo ecco quello che ogni docente di storia insegna a laureandi e dottorati è che le risposte non sono negli archivi eh, nemmeno negli archivi mai sfruttati in precedenza e più promettenti perché le carte parlino, ci vogliono delle domande intelligenti, altrimenti la carta rimane muta. Eh, e lo stesso vale per le stringhe alframeriche senza una visione generale, eh, per utilizzare la dicotomia di prima sulla teoria, il metodo è eh, imponente. Eh, I lavori di molti dei saggi digitali di Franco e di diversi altri studiosi dimostrano già dopo che non è inevitabile il feticismo della macchina e dell'archivio digitale. Eh, per questo sono convinto che si scriveranno ottimi libri, ottimi saggi dove le digital humanities giocheranno un ruolo importante nell'argomentazione assieme ad altri strumenti come si fa normalmente in letteratura e non per ricerche di interdisciplinarietà o o per conformismo a una nuova moda, ma perché c'è uno strumento uno strumento più, che credo che questo sia il modo come dire, più saggio per valutare questa stagione e guardare avanti, grazie. Ringrazio Gabriele Pedullà eh, e do la parola a Franco Moretti per la sua prima replica. Eh, grazie, grazie Gabriele. Eh, grazie a tutti voi, eh, molto belle, eh, molto intelligenti queste cose che hai detto. E io adesso replico, diciamo, rapidamente perché voglio sono anche curioso di sentire cosa, cosa dice Emanuela Che viene da un'altra parte del, della disciplina, e poi magari ritorno su alcune cose. però l'aspetto fondamentale hai completamente ragione. Eh, più ragione di quello che eh, puoi pensare perché eh, di quella prima riunione del letter di per l'appunto, io mi sono un po' vergognato di dire la frase eh, che in realtà fu la frase più importante che dissi durante quella riunione. Eh, sì, gli dissi, guardate, qui parliamoci chiaro: stiamo cercando di, di, di fare un'operazione tipo scientifico, eh, il digitale è uno strumento di un un modo di ragionare che viene da molto più lontano che ha tanti altri addentellati, e questo nel libro lo dico quello che non dico in questa riunione che tra l'altro anche questo non l'ho detto era il 29 di settembre lo so perché c'è un'email che mi diceva però in Italia non si può dire il 29 di settembre perché proprio eh, ma, eh, quello che dici, dico: guardate eh, insomma noi qui stiamo cercando di fare eh, qualcosa di serio eh, e io penso che cose del tipo di quelle che dicevi soprattutto tu alla fine Gabriele Cioè, questo è, è chiaro che diventa uno strumento tra i tanti che esistono come del resto anche la cartografia letteraria questo ci riusciamo senz'altro ci riusciamo anche eh, così senza, senza impegnarci granché quello che vale la pena di provare a fare è in cui eravamo quattro gatti in una stanzetta minuscola provare eh, a vedere se con questi metodi si riesce a cambiare la storia della teoria della letteratura ora quindi hai ragione, era un discorso massimalista ma se no uno che lo faceva fare insomma cioè, ehm... allora questo libro eh, è un modo per, eh, per dire, vabbè, questa, questa cosa qui eh, non è riuscita. Sono riuscite alcune cose e forse qui io ho un'avversione eh, molto forte per una cosa che è tipica della cultura eh, accademica americana, ma che sta diventando, eh, sta venendo imposta da autorità anche alla cultura accademica europea, cioè il continuo suonare le trombe su, su se stessi, su quello che si fa, sul proprio gruppo di lavoro e così via che è una, un, una roba da imbecilli e che ormai è diventato anche eh, quasi un, uno strumento indispensabile per poter eh, sbarcare il lunario, che è pazzesco. Quindi ho messo la sordina a tutto quello che si è riuscito a fare, forse ho forse esagerato. Mm. E eh, vabbè, pazienza, eh, uno fa questi errori, ma ho messo la sordina perché mi sembrava che eh, il vero rischio sia quello appunto di questo continuo a darsi le pacche sulle spalle alle eh, Digital Humanities questo saggio eh, sconvolgente che cambia Ma... e... qualcosa si è riuscito a fare non si è riusciti a cambiare la storia e la teoria della letteratura perché non ci si è provato poi, poi probabilmente non ci si riuscirà lo stesso eh, intendiamoci questo... però in realtà non ci si è provato qui non è solo tu hai ragionissima, la biforcazione teoria e metodo che nel libro è presentata come teoria e pratica, in, in modo più alla la Bourdier, ma insomma la pratica si regge su dei metodi, l'habitus è un metodo, insomma, è, è chiarissimo, quindi sono, sono proprio eh, ragionamenti assolutamente paralleli, coincidenti. C'è stata questa divisione tra, eh, tra teoria e pratica e il punto è che eh, il successo di questo metodo Diversamente da quello che è successo con altri metodi, perché per esempio l'importazione di metodi dalla linguistica, come tu giustamente hai detto, questa importazione ha anche fatto da lievito per ragionamenti sulla natura della letteratura e quindi della teoria letteraria. Qui non è successo. Questo è stato un po' il guaio vero della faccenda, che la pratica ha ammazzato la teoria invece di fornire una, un possibile... Un campo d'osservazione, e poi un, uh, così, uno stimolo, un pungolo, è diventato un sostituto. E In questo, questo famigerato articoletto di Chris Anderson per Wired di una dozzina d'anni fa, è stato, ahimè, profetico. Cioè eh, il, La correlazione ha fatto fuori la causalità. Eh, basta e avanza la correlazione la correlazione o altre, eh, o altre formule di questo tipo quindi sì, io sono molto incattivito nei, eh, nei confronti di quello che è successo perché secondo me cioè, guardate che arrivino un archivio e uno strumento come i database e gli algoritmi in una disciplina che è in uno stato profondamente stallo è una cosa che succede una volta per secolo e secondo me abbiamo buttato a mare l'occasione. Quindi sì, io da questo punto di vista sono incattivo. Poi beh, mi piace, mi diverte anche questo tuo atteggiamento un pochino eh, così da... Ma ragazzo mio, ma fatelo dire da uno che ha un po' più di esperienza. Le rivoluzioni scientifiche non succedono mica tutti i giorni. È verissimo, è verissimo, è verissimo. Eh, però, guardando un po' da fuori, anche, se c'era un'occasione per cambiare davvero le regole del gioco, beh, questa forse lo era. Eh? Ed è stato un peccato che almeno per il momento. Ma le cose si irrigidiscono in fretta, questo lo sappiamo. Sia eh, si andata perduta um, un'ultima cosa, e poi do la parola a Emanuela. Cos'è che mi faceva? Perché, questo, questo che tu hai chiamato eh, questa, questa voglia di salto conoscitivo, questa speranza di salto conoscitivo, perché cos'è che mi fece pensare questo? Quando. Per la prima volta ehm, cominciai a capire che esistevano, e poi cominciai a lavorare con, e poi vidi della gente con cui lavoravo attorno a me che era capace di farlo molto, molto meglio di me: che esistevano delle, eh, dei modi di ragionare. Il, cui, il primo esempio fu l'analisi multivariata, l'analisi fattoriale, quindi gli scatterplot e così via, che davvero permettevano di guardare alla, a, alla realtà letteraria in un modo completamente nuovo e restando fedeli per esempio ecco eh, l'analisi multifattoriale eh, ha, ha reso possibile a tratti perché poi a pochi si era importato davvero ha reso possibile vedere, vedere davanti a te e misurare quello che eh, con un termine che si usa poco ma si può chiamare il morfo cioè lo spazio delle forme cioè vedere eh, davvero eh, delle distribuzioni di alternative formali. Questo capisci? Vabbè, io ho una formazione un pochino formalista, un pochino tanto, eh, mi pareva, mi pareva effettivamente il santo grave, eh, devo essere onesto. Mi sembrava quindi, e poi vedevo, soprattutto non in me, purtroppo mai in me, ma in giovani, quasi tutti studenti e studentesse con cui lavoravo quella che una volta ho chiamato l'immaginazione programmatica. Cioè, sapevano ragionare programmando. E, e, e questo era proprio, era proprio come avere un, un altro senso, ma non un altro senso, un altro, un altro pezzo di cervello che a me mancava. Vedere questo, vedere appunto eh, i morfospazi, e di... l'improvviso dici, ma qui veramente può cambiare, può cambiare qualcosa. E eh, vabbè. Così è andata, così è andata per ora. E, e Ora mi taccio e sentiamo che dice Emanuela. Grazie. Eh, io abbasso un po' diciamo, il livello della conversazione con un aneddoto, parto da un aneddoto. Eh, in una delle prime lezioni di, uh, di un corso di informatica umanistica su due classi avevo chiesto agli studenti di Prendere carta e penna e di spiegare eh, tutte le fasi della preparazione di una, di una frittata. E avevo scelto la frittata per eh, diversi motivi. Uno molto, banal molto banale, stavo sfogliando eh, in quei giorni un catalogo di fotografia di Francesca Wuhan e ritrovai una pagina con eh, una foto e un testo eh, intitolato Ricetta invernale per la frittata frizzante alla Francesca, in cui la, la, la ricetta della frittata veniva completamente diciamo. Eh, resa in un atto eh, ludico, artistico ma anche per certi versi inquietanti poi mh, mi piaceva iniziare il corso con, eh, eh, partendo appunto dall'idea dell'uovo eh, che ha un forte significato simbolico per, eh, per molte ragioni e, e perché mi ricordava una delle, delle mie citazioni preferite che è un passo di una lettera di Jacob Grimm ad Hakim von Armin in cui Grimm descriveva non si può raccontare mai niente in modo perfettamente adeguato all'originale così non si può rompere un uovo senza che un po' di albume resti attaccato al guscio. La vera fedeltà, concludeva Grimm, consiste nell'evitare di rompere il tuorlo. E questo ha molto a che fare, secondo me, con chi eh, si occupa di modellizzazioni e, e eh, di eh, informatica eh, umanistica, non solo ovviamente perché sto estrapolando la citazione da tutt'altro contesto. Il terzo motivo per cui avevo scelto appunto una, una, un uovo e la frittata è che la frittata per me rimaneva sempre una frittata e quindi pensavo che con gli studenti fossimo tutti d'accordo su come si fa una frittata scoprendo su due classi eh, che in realtà non c'era un terreno comune perché ognuno aveva una sua idea di frittata e, e dunque fui addirittura costretta a recuperare da Liber Liber la ricetta dell'Artusi per riuscire a trovare un, metodo comu un, un, un, un campo comune per eh, cercare di creare un algoritmo su come fa si fa questa frittata frittata, sono esercizi che fanno tutti, ognuno con i suoi oggetti, semplicemente per spiegare a, a chi uh, inizia ad approcciarsi all'informatica dei concetti basilari come quello appunto del, del, dell'algoritmo, dell'esecuzione dei processi e, e anche della traduzione di algoritmi in uh, linguaggi e la costruzione di strutture di, uh, di varie strutture che permettono di risolvere Uh, dei problemi nella maniera più economica ed efficiente possibile e possibilmente non uh, opaca uh, per riprendere appunto anche uh, il, uno dei, dei problemi uh, che Moretti solleva uh, nel, uh, nel volume. Uh, ovviamente ogni studente ha dato una sua versione completamente diversa di questa uh, esecuzione della frittata anche io avevo provato a dare la mia versione in 19 uh, passaggi tuttavia uh, il giorno prima di, di questa lezione Uh, diciamo che mh, Jacob Grimm tornava a spiegarmi che le cose erano più complesse perché non volevo solo una frittata, un procedimento per la frittata ma continuando a pensare, pensavo a quello che succedeva dopo se, no, se mh, la frittata potesse essere o non essere mangiata avevo diciamo, il problema del prima della costruzione della frittata e quindi questa frittata stava, dice, stava diventando un problema enorme Ora questa frittata, e smetterò poi di, di citarla, torna completamente nel volume di eh, Moretti, che mi ha riportato completamente a questo problema, che è un problema felice e infelice ehm, al tempo stesso, perché eh, in generale eh, quello di cui parla Moretti, anche se diciamo eh, prende spunto da esperienze, credo anche lontane, eh, da... Dalla tradizione dell'informatica umanistica eh, strettamente eh, italiana e su questo poi eh, magari torno, però insomma tratta cose e problemi di cui eh, effettivamente ho che fare, abbiamo a che fare eh, tutti i giorni. Falso movimento del film, falso movimento, Willem parte per Hamburgo con un suggerimento di resistere fino a che non si può farne a meno, di non perdere né questa sensazione di disagio né il malumore perché saranno utili quando vorrai scrivere. Gli viene suggerito. Poi quando infine torna, eh, arriva, conclude eh, il viaggio eh, sullo Zugspitze davanti al panorama dice, lo cita anche Moretti nell'introduzione, nell avevo l'impressione di aver mancato qualcosa e che continuassi a perdere qualcosa ogni nuovo movimento. Ecco, secondo me questo libro recupera queste due direttrici, un senso di disagio in, implicito, insomma non, non, non, eh, non esplicitato perlomeno nell'introduzione e poi Uh, diciamo il, uh, il senso appunto del falso movimento, della conclusione di, uh, di quel film vengono ripercorsi, non è la prima volta che Moretti lo fa, ma vengono ripercorsi questi movimenti, di questi anni di lavoro nel campo dell'analisi quantitativa e, si, e Moretti ripete spesso non ci sono riuscito, non pensavo che ci fosse niente da capire insomma commenta, fa il suo diario parallelo uh, del, uh, del suo lavoro di analisi quantitativa, uh, introducendo dunque il, il tema del fallimento, che è un tema di cui si discute molto nel, in, chi, in chi si occupa di informatica umanistica e di digital humanities. C'è un premio, uh, una sezione nei Digital Humanities Awards uh, che premia per l'appunto le migliori riflessioni sui fallimenti di uh, progetti di digital humanities, uh, vengono uh, premiati appunto annualmente. Uh, qui si Diciamo la riflessione su, sulla, uh, sulla, sul fallimento è a un altro livello, un livello che tocca naturalmente temi uh, che vanno al di là di un singolo uh, fallimento su un progetto e toccano temi, uh, temi teorici, però tu, mh, sono più ottimista rispetto a chi, a chi mi ha preceduto uh, perché la, di, la mia sensazione di, di lettura è che questi fallimenti tutto sommato fossero fallimenti, lezioni apprese, diremmo in termini manageriali, fino a un certo punto, perché producono di nuovo altri eh, movimenti. E credo, eh, lo dicevo prima, che rispetto alla tradizione dell'informatica umanistica, questo, eh, le digital humanities di cui si parla eh, in questo eh, volume siano eh, abbastanza lontane. Vedo nella stanza ci sono alcuni studiosi, vedo Roncaglia e Fabio Sotti, che forse poi vorranno uh, dire qualcosa, però credo eh, tuttavia mh, che ci sia un grande eh, insegnamento eh, da trarre da questo, eh, da questo processo, da questi diciamo falsi, eh, falsi movimenti, eh, ovvero eh, il fatto che effettivamente eh, nell'atto pratico, per quanto perlomeno nel, nel panorama italiano la discussione diciamo critica a più livelli e con diverse sensibilità, perché eh, ci sono naturalmente in campo diverse eh, sensibilità, ci sono archivisti, ci sono linguisti computazionali, ci sono critici, quindi insomma ci, ci sono diverse di, eh, sensibilità, di, diversi eh, diciamo, punti di partenza e talvolta è difficile anche mh, capirsi proprio con eh, i termini, come ad esempio, molto banalmente, la definizione di corpus, che può essere diversa a seconda appunto del... Del punto di, uh, di partenza. Uh, quindi uh, dicevo, uh, per, per la mia lettura è stata una riflessione mh, a uh, tentare, diciamo, di non essere inghiottita in quello che poi è un sistema mh, che c'è ovunque a livello mondiale di grandi, uh, diciamo, mh, uh, grandi uh, acquisizioni di fondi, di bandi di ricerca che sono veicolati necessariamente a. Uh, al digitale e che producono mh, talvolta, eh, non sempre, però piattaforme e prodotti di cui forse ne faremo a meno a favore di un, una riflessione teorica eh, più strutturata che forse però non vincerebbe questi, eh, questi bandi. Quindi da un lato c'è un, un fatto molto eh, pratico, come vengono visti, visti da fuori gli uministri digitali e, e a che cosa effettivamente servono nelle eh, università eh, in termini molto pratici. E il lusso, che non deve essere un lusso, ma che invece deve essere il, eh, il, il motivo eh, per cui fare, eh, occuparsi di questa ricerca invece di ragionare su più alti livelli e c'è chi eh, lo fa. Quindi il primo punto è essere, diciamo, eh, imparare ad essere più, eh, più, più ambiziosi. Il secondo punto, anche se non, non tocca strettamente questo libro, Riguardo il metodo di lavoro, si parla sempre nella digital humanities dei lavori di gruppo io credo che il lavoro messo a punto del gruppo del, di Stanford eh, che, vi, che diciamo si può leggere in italiano nel volume la letteratura in laboratorio eh, è una, eh, una modalità che funziona, che sembrerebbe funzionare, molto, eh, molto interessante e che forse andrebbe eh, adottata seriamente Uh, uh, nei, nei processi appunto nei, nei laboratori di digital uh, di digital humanities. Infine l'ultimo uh, punto tra mh, diciamo le tantissime cose che uh, vorrei dire uh, la parte tra, tra le parti più affascinanti, per, anche perché l'avevo sentito a Siena ed ero rimasta letteralmente folgorata c'era un esperimento nel terzo capitolo credo uh, su una, sulla simulazione di una uh, rete drammatica che è una sorta di tavola periodica delle infinite possibilità eh, che viene poi innescata attraverso un algoritmo e Moretti spiega eh, appunto eh, la i fallimenti e la definizione dei, dei parametri di questo, eh, di questo algoritmo. E eh, la verifica della funzionalità di questo modello eh, aveva, dimostrato che in casi, aveva dimostrato che in alcuni casi il modello può, può funzionare, in altri casi, come il caso di Sofocle, il modello tendeva a sbagliare per alcune regioni molto convincenti. Eh, quindi per farlo funzionare Moretti dice eh, o aggiungiamo dei, dei, possiamo ad esempio provare ad aggiungere dei parametri, però in questo modo il modello rischia di essere più complesso e quindi più opaco. Dunque somiglianza o trasparenza. Ora chi eh, legge, a me è capitato appunto leggendo di, eh, questo capitolo che in questo falso movimento si riproducessero riproducess altri falsi movimenti da parte appunto di chi... Lo sta leggendo tendendo a pensare a delle varianti rispetto a questa simulazione proposta, quindi ad altre realtà alternative e quindi pensavo ad altre tipologie di algoritmi. Nel mio caso pensavo di, che si potessero insegnare ad esempio i processi alla macchina, quindi insegnare alla macchina a distinguere il testo buono, mi spiace per la brutalità di quello che sto dicendo, dal testo cattivo e quindi proporre uh, le, le nostre simulazioni alla macchina con un, un metodo di intelligenza artificiale in modo che uh, la macchina decida poi cosa sopravvive uh, diciamo uh, all'interno di questi uh, modelli innescando così l'amato da Moretti processo uh, darwiniano di selezione diciamo, non naturale ma artificiale uh, della specie ora questo è sicuramente un altro fallimento, È un fallimento mentale innescato durante la lettura, però è un altro movimento che genera eh, delle domande. Quindi eh, io diciamo, sono contenta di aver eh, ancora una volta potuto leggere Moretti perché innesca eh, delle domande e perché questi fallimenti possono produrre altre domande e forse anche incoraggiare eh, gli studiosi di, di informatica umanistica e Digital Humanities a intraprendere strade, uh, strade rischiose e uh, a tornare, diciamo, e questo lo, lo stanno dicendo anche molti uh, maestri in, dell'informatica umanistica italiana, a tornare diciamo, a un più solido approccio teorico uh, alla disciplina. Grazie. Grazie mille Manuela. Eh, grazie mille. Allora... Eh... Io eh, parlo di due cose eh, che in parte poi si ricollegano anche a, a alcuni aspetti delle cose che diceva Gabriele prima. Cioè, La il, il prima è questa: l'ultima cosa che hai detto, questa, questo saggio sulle simulazioni. Beh, ecco, effettivamente di quel saggio sono abbastanza orgoglioso anch'io. Secondo me è, è, è venuto, è, è, è una gran bella idea. non eh, Solo in piccola parte un'idea mia, eh, poi io ci ho lavorato, via, eh, effettivamente era nato da un gruppo che è il lavoro di gruppo eh, io eh, ho, ho fatto l'università un molto tempo fa, sono entrato all'università nel 68 e quindi in un periodo in cui nacque l'idea dell'esame dell di gruppo, esami di gruppo un paio devo ammettere l'ho fatti e dei gruppi di studio e così via e, e a, a me proprio non mi piace cioè non capivo che, che cosa c'era di meglio in, nel lavoro di gruppo Qui l'ho capito, lavorando, uh, lavorando uh, nel Literary Lab con, uh, con, con, con gli studenti di Stanford, l'ho capito nel senso che un gruppo è effettivamente, è, se la cosa funziona naturalmente, è più della somma delle parti. Allora, il lavoro di gruppo vale la pena di farlo solo se ha questa capacità emergente. Eh, cosa permetta l'emergenza è un altro discorso vabbè, magari dopo eh, però effettivamente ne vale la pena se appunto il tutto nessuno dei 5 o 8 intorno al tavolo poteva arrivare a quel risultato da solo ci si poteva arrivare solo in 5 allora, qui effettivamente è, è, cambia qualcosa c'è qualcosa di importante l'esempio più ovvio è che uno dei miei giovani studenti sapeva programmare e io sapevo vedere eh, gli addentellati teorici, formali, morfologici, storici di ciò che lui riusciva o lei riusciva ad evocare con, con il programma. Quindi, lavoro di gruppo di questo, lavoro sulla simulazione e effettivamente perché il lavoro sulla simulazione è, secondo me, forse la cosa migliore che eh, eh, abbiamo fatto perché eh, creare, cercare di creare una realtà alternativa che è poi il punto della simulazione ti obbliga a scegliere alcune poche caratteristiche eh, tratti nel caso in questione caratteristiche di come funziona un intreccio drammatico alcuni pochi parametri di variazione di queste caratteristiche e fare questo significa di fatto abbozzare un pezzo di teoria. Non è farlo in termini puramente teorici, è farlo in termini operativi, però di fatto è ciò in cui siamo andati più vicini ad abbozzare un, un, un qualche elemento teorico in quel lavoro sulla simulazione non è un caso che di lavori di simulazione nel digital domain ce ne siano pochissimi di simulazione vera e propria ora ehm, e tu hai assolutamente ragione cioè quello che si doveva che avremmo dovuto capire eh, era che a un algoritmo un algoritmo gli, gli possono essere date come delle spinte in una certa direzione eh, che tu di nuovo però queste le devi perché quelle spinte lì in quella direzione lì ci deve essere una giustificazione teorico storica e in questo modo l'algoritmo impara e si avvicina sempre di più non perché tu stai sempre a manipolare ma perché è premiato il movimento in una certa direzione eh, questo diciamo è facile dirlo poi quali spinte e in quale direzione è? perché quello che è lì che l'algoritmo impara Qui, qui naturalmente le cose si complicano, si complicano di nuovo. E va bene. Allora, la prossima volta che faccio, che mi capita di fare una simulazione, questa lezione l'ho imparata e provo a fare questa cosa. Però capisci che è una cosa, è un problema che in forme diverse si ripresenta dappertutto. Cioè, in questo caso c'è la fortuna, perché c'è la fortuna? Perché per esempio già che 40 anni fa ormai Dawkins all'inizio dell'orologiaio um, dell cieco parla appunto di algoritmi evolutivi in questo modo. Io, cretino che me l'ho letto, Dawkins 30 anni fa non me lo sono ricordato, pazzesco, ma eh, purtroppo è così, ma poi non te lo ricordi perché come diceva Usi, le idee ti ricordi le idee che l'ambiente ti, ti, ti rimbalza contro, quelle le altre si perdono nell'atmosfera. e vabbè, quindi eh, simulazione, sì, poteva avere un altro esito, quest'altro esito eh, tu l'hai disegnato molto bene e realizzarlo poi sarebbe un altro paio di maniche, eh, eh, però si può fare. L'altra cosa è questa di imparare dai fallimenti. Eh, imparare dai fallimenti è una... È ormai un mantra di Silicon Valley, ci sono innumerevoli favolette a lieto fine di gente che, insomma, drops out, lascia l'università al primo anno, diventa miliardaria due anni dopo, ehm, spara razzi su Marte. E, così via. Vabbè. e queste sono appunto favolette. E tu dicevi giustamente, ehm, ehm, Parlare di alcuni aspetti, di cosa possa voler dire imparare, imparare dai fallimenti. Secondo me, questa è un'opportunità, eh, molto un'occasione un, un, un ottima che la cultura letteraria ha di usare quel che è successo nelle digital humanities, dal punto di vista, appunto, della storia della teoria letteraria, di quello che si è fatto e non si è fatto. Perché guardate, noi come disciplina. Ma quando mai abbiamo ragionato sui fallimenti? Però l'avanzare della conoscenza per usare questo, questa locuzione ottocentesca beh, avanza pure così, cioè, capendo cos'è che, cos che, cos che si è sbagliato o cos'è che non ha funzionato in ogni caso. E per me, ecco, se devo dire la verità, la cosa forse... Eh, non, non, non sono sicuro che si possa definire un fallimento, ehm, eh, però certo era una speranza che non si è realizzata. E eh, l'assenza, la, il fatto che alla lunga non si siano riusciti a realizzare delle sinergie. E questa è appunto una nota su cui finiscono molti di questi saggi. Ehm, non si è riuscita a realizzare una sinergia tra morfologia e storia, o ragioni bene sull'una o ragioni bene sull'altra. Questo è un difetto delle digital humanities o è un qualcosa che, le, che in realtà è vero per tutta la storia della letteratura, la teoria letteraria e le digital humanities hanno permesso di portare alla luce? Questa secondo me è la vera domanda io in uno di questi saggi dico ecco, io non ci riesco a fare insieme morfologia e storia. però dentro di me penso, ma non ci riesce nessuno, allora proviamo a ragionare su perché non ci riesce nessuno altro esempio norma e eh, anomalia questo è il caso eh, del saggio su Ginsburg. anche lì eh, eh, sono le digital humanities che non riescono a tenere insieme le due cose, o è la storiografia intellettuale, letteraria nel suo complesso a me sembra la seconda cosa e eh, un altro esempio tra misurazione e ermeneuta quantificazione ed ermeneutica questa è la conclusione di uno di questi saggi era già di fatto vedo che tra i partecipanti c'è Leonardo Impet con cui io ho scritto il, eh, con cui abbiamo scritto insieme il saggio sulle Pathos che, di Warburg che ricordava Gabriele e, e lì dove, tra l'altro, breve parentesi, lì fu un caso, un classico esempio di dove io, come un brivido, quando Leo eh, disse ma potremmo, potremmo operazionalizzare questo, questo, questo fatto misurando semplicemente gli angoli delle membra rispetto al corpo. Un'idea che io, ma avessi passato mille anni incatenato di fronte a queste immagini non mi sarebbe mai venuta. Eh, a lui gli è venuta appunto programmando e, e quella è stata poi la chiave di volta di tutto il saggio. Anche quel saggio però alla fine noi avevamo trovato, avevamo trovato delle misurazioni e dei raggruppamenti convincenti, solidi, che diavolo volessero dire, questo eh, andammo in pellegrinaggio da professori dell'università dell dove entrambi eravamo in quel momento a Losanna, così via, in realtà non si capiva poi trovavamo un articolo di maria luisa catoni in cui eh, c'era una figura eh, che proponeva una soluzione ma è una cosa che veniva proprio da un'altra galassia ecco allora scusate ehm, e, e chiudo tre o quattro volte mi è capitato di concludere dicendo io qui speravo che le due cose si unificassero e non si sono unificate bene allora questo forse è un, è un tipo di fallimento su cui vale la pena di ragionare davvero, perché ha a che vedere con la natura della letteratura e della cultura e la natura dello studio che ci portiamo noi. E ha anche a che vedere con un'altra cosa, un tema di boh, retrospezione, perdonatemi. Quando io sono entrato all'università, la parola interdisciplinarietà non esisteva. Cioè, fu una cosa che venne fuori in quegli anni lì. Adesso l'interdisciplinarietà è, come dire, una condizione sine qua non per ottenere un qualsiasi grant, rispetto, è proprio la, la nuova normalità. Ecco, a me sembra che in questa ormai semisecolare ascesa dell'interdisciplinarietà, si sia sempre eh, dato per scontato che eh, l'interdisciplinarità debba essere la combinazione di due discipline, cosa che in molti casi, non so, eh, le biotecnologie funziona eh, perfettamente eh, e, e naturalmente ce ne, sono, ce ne sono molti di esempi di questo tipo. Forse, soprattutto nelle discipline umanistiche, abbiamo un po' raggiunto il punto in cui l'interdisciplinarità sta diventando un po' una parpa e c'è più vigore intellettuale nel capire perché due discipline non si possono unire che nel cercare di trovare un modo di unirle a tutti i costi questo eh, ecco eh, se io dovessi scrivere eh, un epilogo a questo libro, che ormai non posso scrivere perché il libro è uscito, sarebbe credo proprio questo. Cioè eh, tutta questa faccenda mi ha anche eh, fatto riflettere sul, sul fatto che forse, essendo l'interdisciplinarità divenuta davvero la nuova norma, come tutte le norme, va sottoposta a critica e possibilmente eh, scardinata. Se questo libro è un piccolo contributo a cambiare questo aspetto che io trovo francamente deludentissimo del panorama intellettuale corrente, sarebbe una buona cosa. Bene. Ringrazio uh, Franco Moretti, Gabriele Bedulla e Emanuele Carpè per uh, i loro uh, intervento. A questo punto a chiedere... Gabriele e Emanuela, se vogliono ulteriormente intervenire, e eh, chiederei anche alle persone che sono collegate se eh, desiderano porre delle eh, domande. Per farlo potete prenotarvi il chat oppure eventualmente potete eh, presentare la domanda in forma scritta usando sempre la, la chat. Volevo sentire da Gabriele Emma se c'erano interventi e considerazioni da fare ma forse ora conviene allargare, le, forse conviene allargare dire, il, eh, il tavolo dei partecipanti poi magari se capita volentieri certo sì ecco nell'attesa che il tavolo si allarghi eh, dunque eh, chiederei a voi di, di eh, tenere brevemente la parola eh, Altrimenti posso, posso anche io dire delle cose. Ok, allora, guarda, va, un elettro, l'altro giorno leggevo uh, un lungo saggio sul New York Times, sui giocatori di poker, che ho letto, io non so giocare a poker, perderei saprei il pollo qui con, credo, tutti i 60 uh, presenti, però mi interessava perché ho visto nel, nel titolo che era uh, l'applicazione dei computer uh, al, al poker moderno. Il poker moderno è cominciato quando è cominciato il Literary Lab. Questo è, una delle, questa è come dire, vi, vi faccio un pezzo che ho lasciato fuori del, di que, de, perché mi sembrava troppo lungo e non volevo uh, avere, avere troppa aneddotica soltanto. Ecco, ma Insomma, era un'altra un direzione da cui potevo partire. Cioè, secondo gli specialisti di poker, il poker come dire come si gioca oggi è cominciato dieci anni fa, cioè è cominciato quando finalmente i giocatori di poker sono riusciti a utilizzare gli strumenti informatici. Allora, questa, la storia del rapporto tra poker e informatica, simulazione del, del gioco semplificato, um, e matematica, teoria dei giochi eh, è antica, risale al 1944, il famoso eh, articolo di Von Neumann, qui, intitolato Una delle strade, qua vicino dove mi trovo io eh, adesso. Eh, soltanto che i giocatori di poker hanno ignorato questo eh, testo fino agli anni '80. Negli anni '80 è stato oh, utilizzato con l'arrivo dei primi computer potenti dai da alcuni eh, ricercatori, alcuni dei quali poi si sono messi a giocare a poker e a vincere, come dire, no? uh, sfruttando uh, la uh, buona matematica appresa. Soltanto che fino al 2010, raccontavo questo mh, testo, di fatto i risultati erano ancora non sufficientemente buoni. Da quel momento sono stati anche sviluppati dei software che si possono comprare per 200 dollari e eh, che dicono sostanzialmente quando si deve bleffare perché tutto il centro della riflessione di Neumann è che il poker non è legato si guadagna al poker attraverso il bleff perché tendenzialmente in una partita infinita capitano tutte le stesse carte quindi possiamo essere più fortunati meno fortunati, d'accordo, ma la fortuna gira è col bleff che si vince lui era interessato a questo perché secondo lui era una simulazione dei modelli economici quindi dal pieno mette tutta la teoria um, ehm tutta la teoria dei, eh, dei giochi applicata all'economia. Perché naturalmente questa storia eh, mi divertiva? Perché eh, l'articolo si concludeva, un articolo lunghissimo, sarà stato di 20 cartelle, che non si è uscito in realtà sul io letto online, ma doveva essere uscito sul settimanale del, del New York Times, eh, si concludeva intervistando una serie di grandi giocatori di poker superati dalla svolta del 2010. Ecco, allora io a un certo punto di dire, ah vabbè, meno male adesso Franco come dire, riconosci i rischi di questa cosa, perché se no io dovrei fare il vecchio giocatore di poker, eh, in quanto quello che ha fatto l'Atlante nel no? 2010, che dice no, ma quello era il modo giusto, ricollegarsi alla grande tradizione, stare lì a mettere il puntino dove non ci stava, come faceva il, il, il, il cartografo di, eh, di Brodelle negli anni 60. Ecco, era, devo dire, eh, eh, il eh, L'elemento che riporto questo aneddoto è soprattutto quella sorta di coincidenza. Cioè nel 2010, come momento in cui, da un lato, uh, due, due categorie, forse più idealisti, gli appassionati di letteratura che gli appassionati di poker con cui ho visto che si guadagnano decine di milioni di dollari se si gioca bene, però uh, è nello stesso momento come dire, che partono queste, queste due cose. Forse ecco, la coincidenza merita di essere, se non altro, separata. Te ringrazio Gabriele eh, Pedullà e do la parola a Fabio Ciotti che si è prenotato attraverso la chat. Sì, grazie, grazie dell'occasione eh, di poter intervenire e, eh, devo dire che sono stato anche in parte chiamato in causa prima dalla cara Emanuela Garbet e, mh, Inizio questo mio piccolo intervento con una critica che è più terminologica che altro all'uso di digital humanities. Perché ecco, io me ne occupo da ormai 30-40 anni 40 anni, e tra l'altro, cominciando con un libro, un'analisi letteraria del turno di Pirandello, di cui mi fu relatore il padre di Gabriele. per cui <coughs> il quale ovviamente allora la tepola stava in Rai non, non, assolutamente non, non aveva nulla a che fare con l'informatica uh, però aveva molto a che fare con il formalismo e questo in un certo senso è molto, molto interessante e, diciamo perché Digital Humanity è un termine che oggi tra l'altro sta anche in fase calante nelle mode culturali ma che indica gente del tutto disparata io ho curato, ho coorganizzato scientificamente l'ultimo convegno in presenza dell'associazione internazionale di Digital Humanity lì ci sono Qualcosa di diciamo, 700 interventi che spazio dall'antropologia culturale fino all'arte, so, passando per la letteratura. E appunto, mh, mh, preferirei quando parliamo di queste cose di cui si è occupato Morit, di cui Morit è stato sicuramente l'elemento trainante nella svolta di del, secolo. Un'altra terminologia, o computational literary studies, o distant reading, perché poi la, la, la proposta di, di Franco di ormai 20 anni fa, anzi 22 per la precisione, eh, che era una proposta che nasceva peraltro in un contesto non legato per nulla all'informatica, no? eh, però è poi diventata eh, un'etichetta disciplinare a indicare un particolare modo di trattare la letteratura con i computer e con gli approcci quantitativi, perché badate bene, questa roba si fa da 50 anni, eh, Fortier cominciò ad analizzare la... Stilistica della uh, poesia francese nel 1969, il libro di Barrows su Computation, intitolato Computation into Criticism su genos è del 1987. Peraltro, preceduto da saggi ben precedenti. Eh, eh, qual è stato il cambiamento che è stato promosso da, da Franco? E prima di tutto per la teoria e non per la pratica, è appunto questa idea di guardare la letteratura uh, da un lato diverso. E, e, e poi ovviamente che l'informatica ha, ha reso possibile tutto ciò perché non sarebbe stato possibile fare altrimenti, cioè studiare mille romanzi con tutta la buona volontà che uno si può, eh, di cui uno si può dotare eh, è impossibile fisicamente, ma sarebbe anche di una noia mortale perché gran parte di quei mille romanzi, mille, duemila, cinquemila, anche di più sarebbero illeggibili, francamente oggi, forse qualche volta si trova trovare una qualche chicca sconosciuta, ma insomma... Uh, di quei migliaia di titoli che Franco ha studiato nel suo bellissimo saggio sui titoli, insomma, uh, chiunque di noi avesse avuto occasione di leggerli sarebbe uh, fuggito immediatamente dopo pochi minuti, perché insomma è impossibile arrivare. Ora, però, uh, uh, invece analizzarli come oggetti, come uh, uh, uh, uh, uh, individui di una popolazione eh, utilizzando il computer e gli approcci statistico-quattriativi è qualcosa che cambia. Ora eh, non vorrei essere troppo lungo, ci sarebbe da dire moltissime cose sul, sul, sugli ultimi eh, saggi raccolti nel volume di, di, di, di Moretti. Eh, io l'ho letto eh, proprio l'altra sera, ho finito di dire: cioè, ci siamo scambiati in delle mail proprio eh, con, con Franco su, su questo. L'ho trovato molto bello, e però non ho trovato, cioè, sì, è chiaro che è un'autocritica. Uh, di ciò che non si è potuto fare però non l'ho trovato così distruttivo come in parte può sembrare quello che eh, mi sembra emerga però è che uh, il tentativo che Moretti in prim prima di tutti ma anche altri ma non tutti eh, dei grandi diciamo, protagonisti di questo settore di studi hanno fatto è quello appunto di, di cercare la, la consilienza, la convergenza io l'ho chiamata consilienza in un saggio che è uscito da poco su, su Testo e senso, cioè l'idea di poter mettere insieme ermeneutica e approcci computazionali, no? di salvare la capra e i cavoli, insomma, per dirla con una terminologia molto più spiccia. Ecco, e io mi ricordo la prima volta che lessi il, il, i lavori di Moretti e poi scrissi una cosa che uscì su, uh, uh, si, si, si discusse in un convegno, peraltro, organizzato a Siena da, da, da Stella. Eh, eh, che poi uscì eh, sulla eh, rivista curata da Stella appunto di, su, di, di comparatistica eh, anch'io ero convinto che bisognava far convergere la tradizione della teoria letteraria del novecento soprattutto quella formalista e strutturista, con i nuovi approcci computazionali che lì sarebbe stato no, il punto di, di, di, di eh, importante peraltro saltando ovviamente gli ultimi trent'anni in cui da, a partire dalla decostruzione e poi passando attraverso cioè, tutti i vari forme di studi culturali e eh, o studi del grievance studies, insomma, la, eh, così intesi, no? eh, che hanno portato ovviamente lontano da quell'approccio formalista. Eh, però, insomma, l'idea andiamo lì, andiamo a vedere quello che dicevano Sloschi, eh, forse è troppo lontano e troppo semplicistico, peraltro, ma, ma, ma andiamo a vedere quello che dicevano eh, gli strutturalisti russi, Bremon. Eh, in parte Mucarovski eh, e altri, perché lì ci sono cose interne. Io ecco, oggi non sono molto più convinto di questa cosa, io credo che siamo di fronte proprio a una divaricazione netta nell'approccio allo studio di un fenomeno che è la produzione culturale della specie uomo. Eh, la storia della letteratura, la critica letteraria la studia con quel uh, metodo che okay? è l'analisi, la lettura, l'interpretazione, l'ermeneutica che peraltro è sempre irriducibilmente iriducibil legata all'individuo che fa il critico letterario. Nessuno di noi, di voi, io non sono mai stato critico letterario, sono nato, cioè, poi ho subito fuggito da questo, questo mondo, nessun critico letterario eh riesce o vuole in qualche modo uscire dalla propria individualità del giudizio per no? Assolutamente ora qui invece ci troviamo di fronte a un, a un approccio che secondo me è completamente distante e ehm, lo stesso Franco lo scrive no? a un certo punto lamentandolo però eh, questa cosa adesso me lo sono preso, preso da punto mi pare che nel secondo saggio raccolto nella, nella mh, adesso non lo trovo più, ehm sì, usa poi ancora la metafora giustamente di Dioniso e Apollo no? avete dovuto sapere l'interpretazione trasforma tutto ciò che tocca eh, un assoluto rispetto per l'idea del punto di per il lavoro quantitativo sono impulsi antitetici e poco più avanti scrive eh, eh, per alcuni tanto basta, per altri è fin troppo per me è quel che speravo, ma il lavoro critico ha la sua logica e dobbiamo cercare di capire, di capire che cosa stiamo concretamente facendo eh, quando studiamo la letteratura, invece di evocare una sintesi che nessuno ha mai, mai neanche intravisto, non c'è niente di male se un campo così delicato, complicato, scusate, come la letteratura viene studiato da due prospettive del tutto indipendenti. Dunque Moretti si accorge che qui c'è una divaricazione di approcci allo stesso oggetto, esattamente come l'anatomia comparata convive con la biologia molecolare sono due campi che sono completamente relati l'uno rispetto all'altro nel modo in cui trattano lo stesso oggetto ma convivono con... e riescono poi in un sistema che è quello della biologia a parlare del, del, del, del funzionamento dei, dei, degli organismi biologici e questa è una metafora che riprendo da un altro dei grandi studiosi del campo che è Ted Underwood nella sua introduzione a Distant Horizon che è un libro forse il, più, il miglior libro di distant, del, del, del distant ritico del computation di Ray Satis, uscito negli ultimi 15 anni, meglio meglio, meglio di quello di, di, di Enumeration di Andrew Payne che è anche un ottimo libro, per cui ci sono state anche belle, belle cose scritte da, da colleghi soprattutto nordamericani eh, ma c'è poi tutta un'area in Europa che ha fatto anche cose interessanti in Germania insomma, cioè, ormai il campo produce una quantità sterminata di lavori e i lavori che giustamente critica eh, Moretti nel suo eh, quarto capitolo se non sbaglio eh, peraltro con uno stile che ricorda il famoso articolo per chi si occupa del campo di Nanzi da una comparatista credo di origini coreane che fece un attacco durissimo su eh, critical inquiry eh, alle digital o computational e Status, però cercando di trovare gli errori statistici, no? gli errori nei metodi, eh, e andando a studiare 10 o 15 dei grandi pezzi usciti negli ultimi anni, dicendo che qui sbagliano, qua, qui sbagliano creando un grande dibattito, per cui io credo che sia molto interessante quel lavoro, come soprattutto anche questo di Moretti, perché si va nel merito. Se si usa un metodo quantitativo bisogna studiarlo, capirlo, se si usa topic model bisogna sapere come si fa topic model, in cosa vuol dire topic model, cosa vuol dire topic model e poi vedere se quella cosa funziona teoricamente e o è, è stata applicata. Però, ritorno a, e concludo, secondo me Moretti però qua coglie il punto, eh, cioè ci siamo, eh, siamo di fronte a questa divaricazione e possiamo utilizzare questi modi per capire la letteratura a un altro livello. E non è nuova la cosa, perché la cosa è successa anche con la, la, diciamo, la svolta uh, cognitivista della, degli studi letterari mh, avvenuta vent'anni fa, grosso modo. Anche lì un settore innovativo, un rapporto con la scienza. Eh? Dopodiché ci è trovato di fronte a chi cercava di fare critica letteraria facendo appello alla cognizione, ai metodi cognitivi. Con tutto il rispetto, non ci si riesce. Quello che esce fuori era o oh, buona critica letteraria con un po' di ammennicoli eh, retorico-linguistici di cognitivismo o un'altra cosa, eh? Eh, ecco, io credo che noi dobbiamo. Chi vuole fare seriamente così, deve fare quest'altra cosa e dove la va a trovare la teoria per quest'altra cosa? Anche qui sono d'accordo con, con Moretti, insomma, cioè, il problema della teoria è fondamentale. Io ho sentito delle cose talvolta nei convegni che frequento di Digi agli umani, di gente che usa questi metodi eh, fa, e fa elaborazioni statistiche bellissime, ma poi uno gli chiede: perché hai fatto questa cosa? E non ti sanno rispondere, non sono nemmeno così il problema. E eh, in cui c'è appunto anche un approccio che è quello dell'università americana, ma poi l'università cinese, l'università lì sono ancora peggio. Non vi rendete conto di quanto sono produttivisti tutto il mondo delle università del sud-est asiatico che fanno paura? Lì altri, gli americani in confronto sono come, come i napoletani eh, per, per, per noi italiani, ci mancherebbe. allora eh, dicevo appunto questa divaricazione è una divaricazione che va tematizzata e allora la teoria dove la andiamo a cercare e qui Moretti è stato un'altra volta maestro io credo che l'idea appunto di andare a cercare eh, la teoria non nella nostra tradizione che come diceva Slosky bisogna sempre saltare dalla da, da, da, da generazione precedente e andare agli zili questa è una cosa che mi ricordo citò Pedulla padre durante le lezioni non ho più ritrovato questa citazione mai, né in Slorsky né in Pedullà forse è un mio ricordo falso non lo so, bisogna ah, sentire sì, se che si ricorda ancora però eh, eh, perché ho cercato veramente perché mi piaceva questa idea no? e andare appunto a cercare teorie un po' altrove e questa idea di andare a cercare nella teoria dell'evoluzione è una cosa interessante eh, può produrre risultati, può dare un inquadramento teorico della letteratura a un certo livello di descrizione a quel livello là può funzionare è chiaro che non mi dirà mai perché per me è migliore Gabba di Calvino o perché ha avuto maggiore influenza sulla cultura uh, uh, del Novecento letterario Prousto rispetto a, a, a, a, a Joyce non, non ci dà questa risposta ovvero ce la può anche dare parzialmente ma a un livello di descrizione ripeto tutt'altro e poi ancora una volta recupererei il rapporto con il cognitivismo Detto questo, poi ognuno può avere le sue preferenze, la sociologia della letteratura, tradizione anche questa lunga, peraltro Ted Underwood appunto vuole diventare un sociologo della letteratura fondamentalmente, noi per fortuna abbiamo anche molto da dire su questo, no? io mi ricordo studiai con la Pagliano Ungheri tanti e tanti, tanti, tanti anni fa, però ecco credo che questa, questa idea della divaricazione che Moritti tematizza e che però con grievance, no? con, con dolore, no? dice non sono riuscito a mettere insieme le cose, e forse mh, bene, non possiamo metterli insieme, ci sono due strade che coesisteranno e che vedranno la lettera da diversi punti di vista. Grazie. Grazie Fabio Ciotti per questo intervento. Um, voglio, um, volevo sentire se Franco Moretti uh, voleva replicare, intendeva replicare. Posso replicare molto rapidamente, così magari sentiamo qualcun altro, eh? Verissimo, e ci sono stati, il libro di Barrow su Jane Austen, continua a essere una delle cose più belle eh, di lavoro quantitativo mh, che siano mai state fatte, secondo me. Eh, sulla questione della divaricazione, um, beh, sì e no, cioè, eh, io non credo che le cose... Eh, il problema è che, come tu hai detto, anatomia comparata e biologia molecolare sono due campi completamente diversi, ma che però in realtà fanno parte di un'unica impresa di conoscenza. Ecco, a me sembra che qui sia però una situazione in cui non fanno parte dello stesso campo di conoscenza. Non riescono eh, il, il lavoro quantitativo soprattutto una volta che la matematica e la programmazione entrino in forma massiccia e, e viceversa le tecniche morfologiche e ermeneutiche precedenti non mi sembra che eh, riescano, a, riescano a creare un, eh, un tutto eh, di questo, eh, ma credo di averlo spiegato, ma se, se non mi sono spiegato bene lo, lo, lo dico ora eh, questo inizialmente l'idea di una teoria del tutto sì, era la, la mia speranza e chiarissimo da dove veniva e adesso eh, non lo è più mi va bene così ma eh, vorrei, vorrei ragionare un po' di più e un po' più a lungo su che cosa vuol dire quando delle persone che lavorano sullo stesso oggetto eh, hanno dei risultati così difformi gli uni dagli altri insomma una, un qualche interrogativo questo lo pone secondo me e possono diventare degli interrogativi interessanti e sulla hai citato una frase del mio pezzo la conclusione del, del pezzo la strada per roma eh, di cercare di capire cosa stiamo concretamente facendo ecco questo in parte già nella risposta a gabriele era in più, quando io ho detto a me ha interessato in questo libro parlare della pratica, di ciò che è una cosa che salta fuori in diversi saggi. E questo ha un aspetto, l'aspetto intellettuale, quello che abbiamo discusso prima, la differenza tra teoria come visione delle cose e metodo come modo di lavorare sulle cose. C'è anche un altro aspetto, cioè studiare le pratiche eh, significa fare una piccola antropologia della disciplina. E questo a me è risultato interessante. Ecco, eh, quanto in questi lavori, eh, in numerosi di questi lavori, eh, sia stato spinto dalla forza delle cose, dalla forza di quello che volevo capire, a <coughs> convincermi che il modo di lavorare era in realtà il vero messaggio del... Eh, del campo di studi, in questo eh, no, eh, il lavoro è completamente diverso dal saggio di Nanda per critica di inquiry. Lei vuol dire che quelli hanno sbagliato, e eh, vabbè, poi ha, ha dovuto ritrattare perché ha fatto delle, delle critiche, tra l'altro, sballate, soprattutto a Underwood. E eh, vabbè, ha ritrattato e eh, eh, boh. A me, eh, certi, certe conclusioni, non mi convincono, ma non si tratta di errori. Si tratta di strade che io non condivido, ma voglio descrivere bene la strada. La voglio descrivere come un processo che porta a delle conclusioni e per delle ragioni. Cioè io credo che sia sbagliato, e beh, evidentemente anch'io ci, ci metto a mezzo eh, l'errore, quindi io credo che sia sbagliato ridurre una popolazione a un trend line, a una linea di regressione. Però capisco perché si fa. E capisco anche la forza che questo può avere dal punto di vista intellettuale credo che si debba resistere a questa forza si debba cercare delle alternative però non è semplicemente un errore non è un errore di calcolo è una scelta intellettuale che a me sembra condurre da una parte dove non si deve andare perché poi eh, si perde di vista quello che si voleva studiare tutta la popolazione eccetera eccetera eccetera Quindi in questo punto di vista e, e, e, la cosa è molto diversa. Tra l'altro, qui concludo, su, è complicato le, quel saggio in cui appunto ricostruisco eh, insieme a Oleg Sobchuk eh, varie direzioni prese dalla storia, dalla morfologia delle eh, digital humanities, quel saggio lì inizialmente non voleva mica essere quello, noi avevamo un'altra idea. Eh, Oleg, soprattutto molto più avanti di me su questo, eh, io, però, anche da parecchio tempo abbiamo appunto un'idea che sarebbe bello eh, provare a costruire una teoria evoluzionista della eh, storia della cultura e della letteratura. Benissimo. E allora l'idea era prendiamo un centinaio di saggi, un centinaio di saggi migliori delle digital humanities degli ultimi dieci anni, e vediamo se questi dati che loro hanno raccolto non. Al fine di costruire una teoria evoluzionistica della una storia evoluzionistica della cultura, vediamo se su questi dati si, può, si possono effettivamente utilizzare a questo fine. Poi abbiamo capito che mh, era tutto era troppo quando uno eh, seleziona i dati per altri, per altri fini, non puoi prenderli semplicemente e storcerli in un'altra direzione. Certe volte si può fare, <coughs> ma di norma. È difficile, però a quel punto era un annetto che stavamo ragionando su tutti questi saggi allora abbiamo detto, vabbè, cerchiamo invece di capire che cosa effettivamente è successo e da lì è nato, è nato poi questo pallino un pochino di, di, di ricostruire eh, per cui come dire eh, anche tu Fabio hai appunto un articolo recente proposto eh, che questi studi prendano la direzione dell'evoluzionismo dell <ride> eh, Bo, buona fortuna perché eh, finora io non vedo neanche un barlume di ciò, sì un paio di cose ma proprio eh, interesse per la grande spiegazione teorica e specificamente per quella grande spiegazione teorica lì io non lo vedo intorno, poi, eh, poi tutto può succedere eh, Ci sono interventi eh, tra coloro che, stanno, eh, che ci stanno ascoltando, eh, potete chiedere la parola intervenendo in chat, potete anche porre la vostra domanda in forma scritta, se lo desiderate. In attesa che qualcuno parli, eh, faccio una, un, un intervento io. Eh, a partire dalla, dal, dal primo saggio e, e apertamente teorico eh, La strada per Roma, ermeneutica e, e quantificazione. Eh, è, è molto chiaro che eh, uno del, del, degli interessi maggiori del, dell'approccio quantitativo eh, riguarda, riguarda il, il tentativo di rovesciare eh, due mh, assunti eh, con i quali la, la critica letteraria continua a lavorare e eh, la critica letteraria tradizionale continua a costruire. Il primo è l'assunto del canone, cioè la frase citata da, da, da Franco in apertura di questo saggio, Slowski, che parla di Tristan Shandy e dice che Tristan Shandy è, è il più tipico dei romanzi. Sì, perché? Eh, sulla base di cosa? Eh, una volta calata questa impressione dentro uno schema rigidamente quantitativo, che cosa rimane? Di questa impressione. Il secondo eh, elemento è appunto l'impressione, cioè l'elemento di intuizione che eh, è ineliminabile dalla critica letteraria così come si pratica oggi. Quell'elemento di intuizione che poi eh, Franco stesso mette all'opera quando comincia da un brano di Hemingway che interpreta attraverso una intuizione stilistica, una stilistica la ridondanza paratattica di Hemingway sta per qualcosa, Uh, il, la, la controobiezione del critico quantitativo è questa tua intuizione va vista sulla base di uno stato generale del campo che solo uh, una uh, rigida analisi quantitativa uh, di il, del modo di scrivere e costruire i racconti americani degli anni 20 tutti i racconti americani degli anni 20 ti può dare uh, ora questa uh, questa questa sfida che la, la storia quantitativa della letteratura pone alla critica letteraria realmente esistente, è affascinante e eh, insiste su, in termini vetero emeneutici è quella tradizionale, tradizionalmente esplicata dalla, dalla coppia monumento-documento, cioè eh, ogni monumentalizzazione di un testo Uh, estrapola il testo medesimo dalla serie equivalente dei, dei tendenzialmente infiniti documenti uh, che la storia letteraria ha, ha prodotto. Um, ora, il, il, il, il tentativo di uh, istituire una dialettica tra quantità e qualità, uh, per dirla in termini filosofici, e, um, e, e, e risolverla in termini quantitativi eh, finora, eh, finora non ha prodotto i, i, i risultati che un approccio rigidamente quantitativo sperava di poter produrre e sicuramente io dubito che ci qualitativo, carismatico, gerarchico del, di tutte le costruzioni simboliche umane è probabilmente immanente a queste costruzioni simboliche. Noi lo possiamo forse spalmare sul campo sociologico eh, arrivando diciamo ad una, ad una trascrizione quantitativa eh, di, di, di, di, di, un, di un approccio sociologico alla Bourdieu, a una trascrizione rigidamente quantitativa di un approccio sociologico alla che con, co, continua a contenere forti elementi di intuizione eh, ma questo elemento gerarchico, carismatico delle produzioni simboliche non lo possiamo eliminare eh, per cui eh, Proust non lo spiegheremo mai eh, attraverso l'intersezione di serie quantitative temo questo dico Proust per eh, citare uno dei, dei, dei, dei, dei tanti autori di cui si parlerà molto nel 2022 insieme a Joyce Elliot, avrei potuto citare questo sarebbe stato lo stessa. Sì, eh, devo dire che una, un, uno studio buono eh, di critica computazionale che è uscito in America un annetto due fa è proprio sull'Ulisse, è, è, è, è piuttosto buono. Poi l'autore ha anche un po' un, una passione per la numerologia. Allora, come dire, si eh, gli prende un po' la mano. Questa, cioè, dal, dal, dal quantitativo si passa al numerologico, è un po' quasi una, una sorta di zodiaco gioisiano e questo a me mi ha convinto un po' meno come ho anche detto ehm, però hai ragione del resto non è lì, lì insomma, ci sono stati dei lavori di transizione come appunto il libro di Barrow su Jane Austen che è veramente un gran bel libro è un libro, tu lo senti che è un libro all'inizio di un tentativo perché ancora eh, si occupa di una sola autrice eh, ora eh, non, non ci verrebbe proprio più in mente. Eh, si lavora su, su canoni che possono anche su corpora che possono anche non essere sterminati, ma comunque che il principio di selezione è diverso. Eh, può essere casuale, può essere eh, ragionato in un modo o nell'altro, ma insomma, sono sempre, son sempre criteri diversi. E quindi. Eh, non c'è dubbio qui io lo ripeto il, il, il problema è capire quello che è capire il significato dei, dei differenti risultati a cui arrivano delle discipline allora eh, io ecco gerarchico è una cosa che capisco un po' meno eh, mentre invece documento-monumento effettivamente è una di quelle di quelle coppie eh, di, di, opposti, di, insomma, di opposti che poi possono essere concettualizzati come opposti eh, che effettivamente segnalano la distinzione tra i due campi. Insomma, ci può essere un grande futuro se si impara a dire questo tu lo sai fare, io non lo so fare, però lo so fare questo e tu non lo sai fare ho qualcosa da imparare io da quello che sai fare tu e viceversa. Io qui dico eh, io e tu, poi io mi sono trovato da entrambe le parti a barricata, per cui non eh, è un io e tu puramente grammaticale, non siamo Guido franco in questo momento, ma eh, mi sembra che la sfida sia un po' questa eh, e che Proust come Proust probabilmente sarà sempre più vantaggioso studiarlo eh, all'interno della tradizione ermeneutica. Però Proust all'interno del romanzo francese del XX secolo forse conviene studiarlo sotto un altro, sotto un altro angolo. Eh, Federica eh, Perazzini ha chiesto la parola eh, e, e oh, può, par può intervenire. Ecco, se Grazie. Mi ha allora... <ride> ne ho facoltà buonasera, buonasera a tutti in realtà è un, una domanda un commento perché ehm, io non credo che si può cioè, questo Franco lo sa nel senso quel, quello che lui e il suo gruppo di lavoro al Lab quello che sta continuando a fare adesso no, non può essere ehm, messo sotto diciamo, l'etichetta ombrello di Digital Humanities perché appunto c'è cioè, un, un disegno e un anche uno scopo che va secondo me ben al di là di ciò e questo secondo me si vede poi mh, nei lavori eh, che poi non a caso insomma i migliori abbiamo visto insomma quelli più convincenti sono poi quelli che eh, che portano no, la sua firma per ovvi motivi insomma perché eh, prima ci si domandava che cosa fa funzionare il gruppo che cosa determina l'emergenza di poi di, di, di queste sinergie che vanno a eh, è cioè, una buona guida perché se no è un grande brainstorming e basta e invece insomma quello che accadeva al Lab era anche brutale certe volte però insomma sicuramente c'era un, una, una guida forte che ha, ha dato molto a tutti eh, io in realtà quindi questo era un attimino anche per in collegamento quello che diceva Fabio prima che era un intervento effettivamente molto interessante io invece mi domando per mh, quanto questo saggio, comunque questo articolo di Anderson su, che mette in luce poi questo nodo fondamentale tra correlazione e, e causazione, il nesso cioè causale, quanto questo possa aver impattato e influito anche sulla presa diciamo, di coscienza, chiamiamola così, di... Mh, di questa impossibilità tra virgolette di andare oltre di questo limite io che insomma provo a lavorare ho provato a lavorare cerco sempre di utilizzare il metodo quantitativo per insomma degli studi poi nella letteratura inglese nella storia letteraria. quel saggio a me m ha, m ha, m ha, come dire quell'articolo a me mi ha buttato mi ha, ha segato le gambe completamente perché appunto mi ha messo davanti a un grande limite che è deve poterci bastare l'esplorare, il descrivere determinate cose senza poi andarle a spiegare che è completamente, andarle a interpretare. E quindi questo però, insomma, volevo sapere quanto questa affermazione, quanto questo gioco di correlazione e causazione ha avuto poi invece un ruolo nella tua riesamina, Franco, di, del lavoro fatto finora. Sì, ma eh, guarda, questo articolo, sì, io lo detesto, come è chiaro. Ne ho parlato male, ho parlato male in, diverse, in diverse occasioni. Ehm, è un articolo che io non so quante persone che poi lavorano in questo campo abbiano letto. Però qui il problema è un, po è un pochino diverso. Oggi stavo leggendo un libro, secondo me molto bello, uscito su, su come i diagrammi hanno... Permesso ai greci di inventare la matematica, in cui all'inizio l'autore parla di Kuhn e del paradigma e del fatto noto che non si è mai capito che cosa sia questo paradigma. Kuhn l'ha spiegato, non l'ha mai spiegato o per meglio dire l'ha spiegato in dieci modi diversi e quindi insomma non... E lui naturalmente, eh, Revial Nets, eh, ha a sua volta... E lui diceva, e si è confuso, Cun stesso confonde paradigma con una credenza. Ma in realtà un paradigma è per appunto una pratica, molto più che una credenza. Ed è una differenza importante, perché mentre una pratica la si può eh, svolgere con successo, anche in assenza di formulazioni esplicite, una credenza non può esistere in assenza di formulazioni esplicite. Quell'articolo di Anderson appartiene al livello delle credenze, cioè lui ha fatto un suo, una sua dichiarazione di fede. Le, molto del lavoro nelle digitali umane, secondo me la stragrande maggioranza del lavoro delle digitali umane, si è comportato come se seguisse la credenza di Anderson, ma senza citare Anderson e probabilmente senza neanche conoscerlo o averlo letto. Semplicemente si comporta come se. Del resto l'articolo di Anderson stesso aveva elevato, aveva diciamo, messo in parole, in proposizioni, quello che già stava succedendo intorno a lui. Quindi non è che eh, la pratica esisteva prima della proposizione che l'ha descritta. Diciamo. E le pratiche sono micidialmente forti. Le credenze, proprio perché si devono esprimere in proposizioni esplicite, possono essere discusse e in genere alla lunga vengono discusse e quindi vengono criticate. Le pratiche non, non sono aperte alla critica, le si può criticare, ma non è non fa parte del gioco della pratica. Eh, in questo appunto c'è una piccola differenza con il metodo di cui parlava, eh, di cui parlava Gabriele. E tutte le pratiche sono dei metodi, ma il metodo è come se si trovasse a metà tra queste due sfere, del, della credenza e della, e della pratica e, e le pratiche sono mi verrebbe da dire invincibili nel senso che non le vinci con degli argomenti non, non è con il ragionare che tu le, le, le cambi se si afferma un altro modo di fare le cose e questo, beh, questo può essere micidialmente difficile eh? Eh, e in realtà non succede fino a quando la pratica non va a fondo fino a quando appunto la pratica che poi quella, quella che Kuhn chiamava la scienza normale, la critica normale le digital humanities normali eh, devono cominciare a produrre una massa di detriti di stranezze di sciocchezze allora a quel punto eh, per fidare di nuovo Kuhn si dà una chance a un concorrente ma finché questo non succede una volta che una disciplina ha assunto un suo modo di fare le cose, non la schiodi. Ma non è colpa delle digital umaniste, Succede a tutte: succede alla filologia romanza, succede all'astrofisica, succede dovunque. Eh, beh, insomma, una risposta un po' lunga alla tua domanda, Federina, ma del resto tu sei una delle. Forse l'unica persona qui che eh, ha passato qualche mese a lavorare lì a Stanford, quindi sapevi come andavano le cose ma era anche difficile cercare di evitare di cadere in questa specie di solco della pratica eh, che spesso c'era, per brutale però brutale, brutale, non esageriamo no vabbè ovviamente <ride> fermo fermo, <ride> giusto eh, ci sono altri interventi da parte del pubblico se ehm, eh, Gabriele Pedulla e Emanuela Carbet eh, vogliono aggiungere qualcosa eh, possiamo eventualmente ridare loro la parola altrimenti eh, altrimenti mi avvierei alla conclusione siamo eh, arrivati a quasi un quarto alle, alle, alle 11 abbiamo discusso eh, un'ora e 45 minuti di amici molto interessanti, è stato un dibattito vivo e partecipato è, è, ed è stato un, un straordinario inizio di, della, della, della nuova stagione di Extrema Razio eh, che eh, a questo punto eh, seguirà eh, di volta in volta anche le uscite della collana Extrema Razio Uh, creando così un, una sorta di, di dopo, doppio dialogo e anche la possibilità di ascoltare uh, da parte del pubblico lettori impressioni e idee che uh, i volumi della collana uh, saranno capaci di suscitare. Io ringrazio uh, coloro che hanno uh, assistito alla, alla presentazione di Falso Movimento di Franco Moretti, ringrazio Franco Moretti. Ringrazio Emanuele Gabbè e Gabriele Pedullà eh, per la loro partecipazione e eh, vi do al, al prossimo incontro di Extrema Razio che ancora eh, non è stato fissato ma che eh, si spera possa non tardare troppo. Dunque eh, buona serata e a presto.